Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale Jericho Cash. Oggi voglio condividere con voi una compo. Partirò da un beat dove gli darò un sapore trap e lo trasformerò in un drop. Di solito il drop si fa nella musica dance EDM e nella dubstep difficilmente si usa nella musica trap quindi sarà una compo abbastanza sperimentale potete scaricarvi il progetto nel secondo episodio perché sarà un tutorial abbastanza lungo credo di aver detto tutto quindi tema della puntata dal beat al drop vediamo cosa salta fuori partiamo One more time. vediamo che tipo di kick usare andiamo su sample questa. Ok. Dunque poi voglio un clap. Prenderei questo. Ok. Perfetto. Oh, ora voglio assegnare un bpm mi ero già impostato 86 bpm per la trap ci sono delle regole abbastanza precise bisognerebbe stare su 130 170 bpm però eh, io preferisco dimezzare il tempo perché se nell'arrangiamento voglio usare dei loop ad esempio usiamo un instrument tipo arcade adesso qui ho impostato già un beatbox per farvi capire perché se io vado a un BPM di 130 dopo sono costretto sicuramente perché Arcade mi dà modo di dimezzarlo assolutamente però non tutti gli instrument hanno questa particolarità qui se invece me lo vado a dimezzare già col tempo tipo me lo metto appunto a 86 io dopo non devo stare a fare troppi accrocchi quindi vada per 86 bpm i producer di trap non si arrabbino ok andiamo a fare il nostro beat va bene io me le sono importate sulla channel rock in realtà me la metto in playlist Voglio questa e il clap. Questo non uh, tu, tu, tu lo voglio mettere dopo. fermiamoci qua e andiamo a fare il charlie questo vediamo un po come disegnarlo piano roll A parte che il suono non mi fa proviamo a metterlo qui ok però io lo voglio in sedicesime eh? ok il beat inizia a piacermi mettiamo subito un sub mettiamo subito un sub e vediamo come farlo suonare dunque andiamo a prendere il nostro um, il serum prendiamo il serum dunque io mi ero fatto un preset un po di tempo fa dovrebbe essere questo se non ricordo male sì è questo Ok. Magari l'attacco... un po di release perché ho intenzione di deve essere un sub presente ma ogni tanto voglio questo fade out che ogni tanto insomma scompaia quindi va bene suoniamolo free Aggiustarlo Sogliamo la quantizzazione un attimo. Diciamo che gli assegnerai subito un, uh, un canale per lavorarlo un attimo di presenza ba di boss 2 ok un colore così sbiadito. Andiamocelo a mettere qui sul 10. Andiamo un po' a lavorare adesso sulle frequenze. Tipo, gli darei un compressore per tenerlo a bada. Un compressore per tenerlo a bada potrebbe essere l'OTT. ovviamente non è ciò che voglio ancora metto un limiter Ok, ci siamo quasi, eh. Un po' lavorarlo sulle frequenze, quindi quello che farò dopo aver messo un OTT e un limiter è dargli una compressione in parallelo. Mettiamo un un Ok. Adesso quello che voglio fare è scurire, scurirlo ancora un po' eh? e poi dopo lo distorgiamo un filo, gli diamo un filo di saturazione. teniamolo così per adesso andiamo a fare un po' di lavori di percussione e lo facciamo lo facciamo con ehm, arcade arcade arcade sotto più che delle percussioni voglio dei rumori qualcosa che abbia a che fare un po' con quella sensazione che riuscivano a dare i massi attack. ok no ecco una cosa del genere una cosa del genere potrebbe una cosa del genere potrebbe andare bene eh? va bene facciamolo Facciamo, creiamo un pattern ancora molto convinto del sub devo ancora lavorarci le percussioni di arcade mi piacciono uh, ma penso che sia il caso di aggiungerne altre andiamo lavoriamo sempre su arcade per aumentare questa questo groove voglio ancora percussioni quindi mi sono esportato da qualche parte sulla cartella love che sono un po i campioni che amo delle percussioni, queste qui che adesso non sentiamo perché è un file intero, quindi dovrò tagliarle con Edison e quindi andiamo un po' a lavorarle con Edison percussion, ok. Mi prenderò solamente eh, una parte ovviamente del campione no? non c'è bisogno che stia lì stendiamolo così perfetto bene adesso lavoriamo sulla trumpet brass vediamo un po' se troviamo qualcosa di figo Dovrei avere un campione da qualche parte. facciamo un altro Potter Secondo me devo equalizzarla in una maniera diversa. Mi suona troppo scura questo campione. Andiamo un pochino più di attacco. Un po' troppo. Mi piaceva quel ritardo. però diamo io un nome ok 13 andiamo su un valalla miniamolo brass e qui per adesso va bene così ok ragazzi onde evitare che questo tutorial diventi veramente lungo ho deciso di eh, dividerlo in due parti nel prossimo tutorial vediamo come eh, lavorare lo screech perché adesso abbiamo solamente un beat abbiamo costruito solamente un beat abbiamo messo dei suoni facciamo uno screech creiamo un suono sotto che va a giocare con lo screech e poi finalizziamo il tutto prossimo tutorial prossima settimana come ho già detto potete scaricarvi il progetto e se volete seguirmi nel prossimo video vediamo come ho costruito il tutto ciao